Ciao a tutti amici e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone Gianina. Oggi vediamo come preparare dei deliziosi bomboloni! Si tratta infatti di una sfera fritta e ripiena di deliziosa crema pasticcera, marmellata, cioccolata oppure panna montata e sormontato da zucchero. Lo sapevate che il Krapfen, tipico dolce austriaco, è letteralmente il padre di questo bombolone? infatti la ricetta originaria risale circa nel 1600 quando nella regione della stiria preparavano questa ciambellina ripiena di una marmellata di albicoche successivamente dal veneto questa ricetta è arrivata in emilia romagna e toscana dove ha assunto dei caratteri molto diversi rispetto alla ricetta originale infatti in emilia romagna è stata riempita con tanta deliziosa crema pasticcera in toscana invece ha preso il nome da bombolo che è un tipico nome toscano che significa una persona un pochino paffutella e cicciottella. Infatti, dalla forma di ciambella che aveva in Austria, divenne una sfera morbida e ben lievitata in Italia, che trovò letteralmente la sua consacrazione nell'estate al mare in Emilia Romagna, dove si gustava principalmente vicino alle spiagge, come dolce estivo. Successivamente è diventato un dolce amato e apprezzato in tutta l'Italia e venne mangiato letteralmente in tutte le stagioni. Oggi vediamo come preparare la nostra versione. Per prima cosa ci occupiamo dell'impasto. Quindi in una ciotola capiente mettiamo 500 g di farina, 5 g di sale e diamo una mescolata con una marisa. Aggiungiamo 50 g di zucchero, i semi di vaniglia, 7 g di lievito secco e mescoliamo ancora un po'. Infine mettiamo la scorza di un'arancia e due limoni, due uova dal peso totale di 100 g. 100 ml di acqua e 100 ml di latte, questi ultimi due a temperatura ambiente e con le mani impastiamo accuratamente gli ingredienti. Quando il nostro composto sarà quasi totalmente inglobato, lo trasferiamo sul piano da lavoro e iniziamo ad aggiungere, poco alla volta, 50 g di burro morbido impastando continuamente seguendo questi movimenti Nel primo spingiamo in avanti l'impasto e con l'altra mano lo riavvolgiamo su se stesso Nel secondo giriamo e stendiamo l'impasto con un movimento rapido Quando avremo aggiunto tutto il burro lavoriamo l'impasto per 20 minuti finché diventerà liscio e omogeneo Nel terzo sbattiamo con coraggio l'impasto sul piano da lavoro e quando ricade lo giriamo nel quarto spingiamo l'impasto a destra e sinistra ricreando il movimento dell'impastatrice guardate come si notano bene i semi di vaniglia trasferiamo in una ciotola oleata passiamo l'impasto nell'olio da entrambe le parti e lo mettiamo a lievitare ad una temperatura di 28 gradi per circa un'ora e mezza o fino al raddoppio coperto con pellicola trasparente guardate un po' che bello che è il nostro impasto Ora lo trasferiamo sul piano da lavoro, creiamo una sorta di rettangolo, spolverizziamo con della farina e lo stendiamo bene con un mattarello infarinato, per evitare che si attacchi. Successivamente procediamo con le pieghe. Prendiamo la parte sinistra e la portiamo verso il centro, con la destra chiudiamo e stendiamo un po'. Infine con tre movimenti richiudiamo l'impasto, scoppiamo eventuali bolle d'aria in superficie copriamo con pellicola trasparente e lasciamo a riposare in frigo tutta la notte il giorno seguente spolverizziamo l'impasto di farina e lo pesiamo il nostro è di 900 grammi con l'aiuto di un tarocco misuriamo tutti i pezzi affinché siano tutti uguali noi abbiamo deciso 90 grammi per pezzo ma potete scegliere il peso che volete prendiamo una pallina con le mani le diamo una forma più circolare la pizzichiamo sotto perché non deve essere molto aperta, la pirliamo e voilà! Infine trasferiamo le palline in una teglia con carta da forno. Noi consigliamo 5 palline per teglia, così avranno lo spazio necessario per lievitare. Copriamo con pellicola e le mettiamo a lievitare sempre a 28 gradi per 10 minuti. Dopo ci infariniamo le mani e schiacciamo leggermente le palline per renderle più piatte. E le lasciamo lievitare per 30 minuti. Poi mettiamo a scaldare un litro di olio per friggere e lo portiamo ad una temperatura di 165-170 gradi. A questo punto possiamo finalmente friggere, quindi adagiamo lentamente le palline nell'olio e le friggiamo per 30 secondi per parte, girandole 4 volte quindi la cottura finale dovrà essere di due minuti. Consigliamo di metterne una o due alla volta, così da non rischiare di abbassare troppo la temperatura dell'olio. Quando saranno belle dorate, le tiriamo via dall'olio, sgoccioliamo per qualche secondo nella carta, poi le passiamo velocemente nello zucchero, al quale abbiamo aggiunto dei semi di vaniglia. Adesso siamo arrivati al momento dell'assemblaggio, quindi prendiamo una punta da sac à poche per fare i buchi nei bomboloni. Dobbiamo fare una specie di cerchio in mezzo, così la crema avrà il posto necessario per estendersi. Prendiamo una sac à poche piena di crema, chi volesse vedere il nostro video trova il link in descrizione. Avremo bisogno di ben 700 g di crema e riempiamo i bomboloni finché non uscirà un pezzetto di crema. Guardate come sono venuti bene i nostri bomboloni ragazzi, guardate quanta meravigliosa crema c'è all'interno! Bene amici ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso gustiamo queste meraviglie di bomboloni ma adesso lo devo avventare insieme a voi. Cosa posso dirvi? Sono davvero spettacolari! Sono i più buoni bomboloni che ho mai mangiato in tutta la mia vita! L'impasto è qualcosa di speciale perché è cotto benissimo ed è talmente soffice che sembra proprio di mangiare una nuvola! E dopo, cari amici, c'è la crema! Cosa posso dire? È piena, corposa, vellutata, è un profumo delizioso di vaniglia!